la ruach, il logos, padre o pater, manifestano le relazioni ad intra. Quindi, visto che noi non possiamo sovrapporre il piano eh, ontologico col piano fenomenologico, non possiamo, però dobbiamo sapere che è dal piano ontologico che il piano fenomenologico si manifesta. Quindi, parlare di cristologia e parlare di pneumatologia è un dovere assoluto da parte nostra. Eh? Questo ve lo dico perché è giusto che sappiate come si deve lavorare in punta di forchetta. Allora, in questa sede ci occuperemo di pneumatologia. Quella tendenza che, eh, per dirla così in termini abbastanza generali, esiste tra eh, per la comunione, a stigmatizzare la comunione dello Spirito Santo e Gesù. Si tratta di una comunione singolare, superiore a quella di altri tipi di... Eh, pensate, non so, all'influenza all dello Spirito, l'inabitazione, ecco meglio, dello Spirito nell'uomo in grazia di Dio. Ecco. Il problema però, come vi dissi nella primissima lezione, è che il termine pneuma, biblicamente... Nel Nuovo Testamento è ambiguo perché pneuma, soffio, eh, vento, spirito, eh, in base alla contestualizzazione può voler dire cose diverse. Dio è spirito, oppure Gesù lascia il suo spirito no? mentre muore, oppure eh, l'uomo è inabitato, lo dicevo prima, dallo spirito. Io e lo spirito siamo uno. Ecco. Allora, proviamo a vedere questa questa ambiguità. Primo elemento, la natura divina, Dio e Spirito. Tante volte noi citiamo questo versetto, Giovanni 4,24. Sostanza comune alle tre persone, quindi non può essere ovviamente lo Spirito Santo in questo caso, in opposizione alla sostanza o alla natura umana, più che opposizione, diciamo, come primigenia alla natura umana. Poi oh, spirito, qualità divine, la partecipazione dinamica allo spirito di Dio da parte della sostanza umana o anche a quella angelica. È la tendenza che è alla base, nella cristologia, dell'adozionismo. Lo spirito scende su Gesù e lo rende figlio di Dio, non calcolando che lui è l'ogos ab eterno, nel seno del padre. Piccola differenza, piccola differenza. Quindi a volte la Bibbia parla dello spirito come di accidenti divini in una sostanza creata. Pensate ad esempio allo spirito, i, i doni dello spirito in noi, ecco i doni, queste energie, queste energie, no? Lo spirito non è energie, è persona, però nell'uomo quando manifesta la grazia, ecco, con lo spirito creato manifesta queste energie divine. Poi, terzo caso di pneuma, la natura divina del figlio come l'abbiamo detto prima, per la natura divina comune alle tre persone. Lo spirito del verbo, che definiscono il figlio come Dio, oppure lo spirito in quanto natura divina del verbo. E qui non c'è alcun problema. Poi, pneuma può essere, ovviamente, se lo è per il padre per il figlio lo è anche per lo spirito, è la natura divina della terza persona che si chiama proprio Spirito Santo. La sostanza divina dello Spirito personale, oppure lo Spirito Santo in quanto Dio è lo spirito sostanza o usia, dello spirito santo, ipostasi, persona. Vedete? Ci avevate mai fatto caso? Eh? In questo senso è usata parallel parallelamente all'espressione spiritus patris e spiritus verbi. L'abbiamo detto prima. Quinta nozione di spirito, spirito santo. Designazione che riguarda non più la sostanza o la natura divina, come abbiamo visto, bensì la forma personale distintiva della terza persona. Quindi, diciamo le caratteristiche del carattere dell'ipostasi, del prosopo, cioè della persona del Verbo, de, de, dello spirito. Talvolta, ecco un problema, a quale abbiamo accennato nella prima parte, riceve il nome di Sofia di Sapienza, in opposizione al Logos. E questo lo dice niente po' di meno che Teofilo di Antiochia e Ireneo, parlando degli Ofiti e dei Valentiniani. Puri spiriti, sesto, vedete come angelologia, pneumatologia, cristologia ogni tanto si accavallano, no? La natura angelica, creata, creata, eppure si chiama spirito. Cioè ogni spirito razionale, angelo, l'arcangelo o l'arconte, termine che è nella Bibbia, nel Nuovo Testamento. Noi traduciamo come dominio, diciamo potestà, eccetera, però il termine arconte è uno dei termini usatissimo dall'agnosi per veicolare le tendenze eretiche dell'agnosi stessa, gli arconti, no? che sono a capo no? delle sfere intermedie tra il creato e Dio. E quindi questa natura angelica, sussiste a mo' di intelletto separato. Stiamo attenti perché poi nell'angelologia, di cui io non ho mai parlato perché fa parte della mitologia giudaica e anche cristiana, no, cristiana è, è, è eretica, sì, eterodossa sì, ma non ortodossa, a volte gli angeli vengono definiti emanazioni dello spirito. Non è assolutamente vero perché l'emanazione vorrebbe dire parcellizzare la natura, che è solo una, perché Dio è uno e non può essere parcellizzato nella sua osia e nella sua sostanza. Quindi sono spiriti che sono stati, sono definiti buoni, spiriti che possono essere definiti cattivi. A questo dobbiamo aggiungere, sempre però più che altro eh, nella demonologia, che c'era anche la tendenza di considerare spirito, settima accezione, lo spirito creato nell'uomo dopo la morte come sussistente in un, in un evo medio. Cioè non sei più nella terra, sei morto, ma non sei ancora di là. Perché? Perché purtroppo tanta magia veniva fatta con le ossa dei morti, ne abbiamo già parlato nel corso di demonologia, e quindi c'era la credenza, però non sappiamo se sia vero o no, però la gente, questo si può attestare, gli antropologi ce lo dicono, gli studiosi della storia delle religioni ce lo dicono, c'era la credenza che l'uso del cadavere, e in alcuni passaggi anche nell'Antico Testamento, come vi ho già citato, no? pensate alla pitonessa di Endor, no? Ecco. C'era la, la la, oppure chi viveva nei cimiteri, c'era la possibilità che profanando i cadaveri e le ossa usando questo, eh, si impedisse il transito del defunto da questo eone all'altro eone. Ecco, quindi questa era la settima, la settima, settimo termine di Pneuma che, però, così vedete manifesta ecco, questa ambiguità della nazione di Pneuma. Quindi, quando noi ci siamo posti la domanda che è un po' il titolo no, di questa nuova nuova serie, il perché di un oblio, ma francamente, diciamocelo, se noi avessimo avuto responsabilità di conduzione, io da didascalo, voi magari da profeti o da anziani o da pastori o quello che, che, che, che siete, no? ci fossimo ritrovati in una stanza a pregare e dire ma dobbiamo dirla sta roba o è meglio per evitare problemi alla cristologia, tacerla? Quindi non negarla, ovviamente, ma lasciar perdere, perché se ne sono impossessati i nemici della, della, della Chiesa, i nemici della, della verità, probabilmente avremmo fatto esattamente come loro. Avremmo fatto esattamente come loro. Allora, perché oggi possiamo riprendere in mano la problematica? Non perché non ci siano problemi gnostici, assolutamente, sì, anzi, colpiscono forse più la cristologia che la prematologia, L'agnosi di oggi, recuperata da Nestorio, colpisce più la, la cristologia che la pneumatologia, ma oggi abbiamo la cultura, gli strumenti, abbiamo quindi l'informazione, chiaramente di Seriano, la robaccia che si trova in giro, e abbiamo delle, delle biblioteche fornite, abbiamo una conoscenza su questi fenomeni. Etorodossi gnostici della Chiesa primitiva, che tuttora oggi ripropongono queste, vengono riproposte meglio queste, queste, queste, questi abomini di trinitari. Ecco, credo che oggi si possa azzardare a recuperare come facevano gli scribi no? cose vecchie, cose nuove, senza per questo spaccare le botti nuove che hanno diritto al vino nuovo. però se ci sono botti vecchie con il vino vecchio. Eh, che in questo caso sarebbe antico, scusate l'infelice parafrasi biblica. Credo che sia giunto il momento di recuperarlo, perché ogni giorno che si avvicina alla pienezza del tempo e alla parusia, credo che molte cose che il Signore ci ha detto e che sono state un po' dimenticate, giustamente, eh, giustamente sto dicendo, nei secoli e nei millenni passati, forse è il momento giusto magari di recuperarlo, anche perché è così si potrebbero si potrebbe dare risposte a tante domande che rimangono quasi sempre in evase proprio sullo spirito, definito non a caso anche nell'ultimo secolo il grande sconosciuto. Se c'è qualcosa di sconosciuto è più Dio padre che, che, lo, che lo spirito. E quindi bisognerà recuperare attraverso la relazione Cristo-Logos-Incarnato-Spirito e spirito, anche le relazioni no? chiamate in teologia aspirazione passiva, con il padre o pater di Romani e di Galati. Eh? Lo Spirito Abeterno chiama con un nominativo e non un vocativo, o pater. Indica la relazione trinitaria di intra, non ad extra. Con buona pace di Blas de Brunner. Con buona pace di Blas de Brunner. Proviamo a vedere adesso, in questa seconda parte del, del video, che è poi la seconda parte del perché dell'oblio. Come gli gnostici valentiniani, dei quali, ripeto, abbiamo più materiale, ovviamente, di riporto dai grandi padri apologisti, presentano eh, queste prospettive pneumatologiche al femminile nuove. Nel pneuma, sostanza di Dio, loro distinguono due entità. Ecco, già, vedete, ritorniamo al crasso, crasso materialismo gnostico. Primo, pneuma maschile, addirittura. In greco è neutro, eh? In ebraico no! al femminile. Sostanza dinamicamente perfetta la cui attività propria è l'agnosi o conoscenza immediata di Dio. Attenzione perché questo elemento c'è tuttora in tante chiese, senza mediazione, intuizione diretta, quello che veniva definito il peccato angelico dell'uomo con Cartesio. Quindi L'attività dell'agnosi è la conoscenza immediata, intuitiva di Dio, attraverso la comunione diretta della grazia. Si tratta di uno spirito attivo comune al padre e al figlio. In quest'ottica dobbiamo eliminarla. Pneuma femminile, e qui vedete di nuovo. Perché non è stata portata avanti una verità biblica? Perché c'è questa grossa problematica a 360 gradi che ha colpito tutte le chiese. Essendo dinamicamente imperfetta secondo loro, perché qui si paga ovviamente tutto lo spirito encratista che c'è sempre stato, contro la donna ovviamente, contro anche i matrimoni eccetera, quindi contro la materialità del matrimonio, perché continua a portare le incarnazioni perpetue dello spirito umano nella storia con dinamiche ovviamente del Gilgul, noi potremmo dire di rincarnazione, no? secondo la dottrina platonica. Prova femminile, allora, essendo dinamicamente imperfetti in quanto femminile, riceve una prima ipostesi in Sofia, che è la sapienza, femminile anch'essa, lo spirito personale, detto proprio spirito personale, dove viene fusa sulla chiesa degli eletti nel mondo. Si tratta di uno spirito passivo, questo ricettacolo al femminile, che a contatto con la materia si scinde in entità individuali che deve fare il suo apprendistato nella comunione con la psiche per potere al momento opportuno e ricevendo la conoscenza pura dal figlio nel figlio divenuto ormai maschile e attivo questo spirito può entrare nel novero degli angeli suoi satelliti sembra una confusione vi ho letto questo testo importantissimo di Antonio Horbe proprio perché lui è uno specialista della letteratura valentiniana violent e non solo, e proprio per indicarvi come il maschile e il femminile sono andati di fatto a eh, sporcare delle verità bibliche che prese a se stesso, in se stesse e lasciate così come Dio ce le ha rivelate avrebbero aiutato parecchio la soteriologia, oltre che ovviamente la pneumatologia. Una simile distinzione di questo pneuma, che è neutro, però viene visto al maschile e al femminile, quello attivo sarebbe quello del figlio, quello passivo, che è Sofia, o spirito personale, spiega alcune circostanze. Proviamo a vedere quali sono queste circostanze. La prima, la natura complementare della seconda e della terza persona, sono proprio aiutate proprio dal, dal, dal, dal, dal pneuma, in quanto mediatore attivo tra padre e lo spirito santo passivo. Il figlio è chiamato a rendere maschile la terza persona, elevandola alla propria conoscenza del padre, quindi vuol dire che avevano conoscenza, anche se usavano terminologia eh, greca, che biblicamente la ruach era il femminile, quindi il tentativo di recuperarlo maschile è assolutamente demenziale, però è folle, però ha una certa plausibilità no? dal loro punto di vista. Una seconda cosa è la differenza in seno alla essenza divina, figuriamoci, l'essenza divina maschile e femminile, l'essenza divina è neutra, eh, non può essere né maschile né femminile né paterna né materna, l'essenza quindi la differenza in seno all'essenza divina tra lo spirito attivo al maschile che è possesso dell'agnosi, cioè della conoscenza è in grado di illuminare spirit spiritualmente tutti gli uomini e lo spirito passivo al femminile che per raggiungere la, la pienezza il pleroma rappresentata dall'agnosi ha bisogno di quello attivo indica di fatto una lacerazione nella natura divina quindi il pneuma il soffio, ma se manifesta il maschile e il femminile, vuol dire che ci sono due sostanze in Dio e qui già si entra in, in, una, in un difisismo, non è più un monoteismo. Lo capite, no? Non è quindi possibile confondere l'azione dello Spirito Santo femminile al momento del concepimento di Gesù in Sinu Virginis, cioè nel seno della Vergine Maria, con quello dello Spirito maschile del Figlio al momento del suo battesimo. Ecco, Questo è eh, il, il problema cristologico fondamentale. Cioè, se c'era questa tendenza di vedere il femminile dello spirito che scende su Maria e l'adombra e madre increata dà la possibilità, alla madre creata, di concepire ad extra il figlio, avendolo lo spirito santo, la ruach in gestazione ad intra. Ma se questo, a questo segue che c'è lo spirito considerato al maschile nel momento del battesimo, tu sei mio figlio, e non ci può essere una divisione di natura in Dio. E quindi si deve per forza depennare anche il discorso reale della ruach in gestazione, ad intra. Terzo, identità sostanziale personale tra figlio e logos e lo spirito maschile da un lato, e la distinzione qualitativa e personale tra il figlio e lo spirito femminile o santo dall'altro, questa dicotomia, inficia più la cristologia che la pneumatologia, perché non ci possono essere due nature, due sostanze in Cristo e poi l'ultima quella forse più, più, più, più, più brutta cioè l'azione mascolinizzante lo definisce così orbo dello spirito su Gesù nel Giordano, che non ha, non ha motivo, è vero che in greco è al neutro e lo, quindi lo si stiracchia perché essendo figlio genera il figlio diventa sostanza maschile anche il pneuma. però capite che qua Vuol dire proprio avere già un impianto dualista-gnostico a, a, a, a fonte. Poi prendere i versetti biblici e fare rientrare in un ambito soteriologico ciò che invece al cristiano interessa ad intra più che ad extra, al cristiano ortodosso. Ecco. Nemmeno, nemmeno la comunione personale tra lo spirito femminile e Gesù, che esiste solo tra le primizie dello spirito femminile e Gesù, può esserci eh, di aiuto ad extra. La comunione personale esiste tra Gesù e il figlio, secondo la gnosi, come se fossero due individui diversi, sia già nel seno della Vergine sia nel battesimo, a secondo delle varie scuole valentiniane. Quindi non solo c'è una dicotomia nella natura, ma diventa una dicotomia tra le persone. Ecco perché io vi ho detto nella prima parte che il nestorianesimo che divide le due persone di Cristo, persona divina e persona umana, ha una matrice gnostica e in questa epoca gnostica è stata recuperata proprio l'eresia di Nestori. Perché? Perché c'è l'uomo, in chiave cristologica, l'uomo Gesù persona umana e l'uomo Gesù persona divina. Eresia, cioè solo la persona divina che assume le due nature, sia umana che divina. In genere, quindi, la comunione personale porta alla fusione Fusione di due nature, questo è inconcepibile nella dogmatica. Gli gnostici distinguono tra la semplice crasi, crasi e l'unione, e la comunione dinamica, quindi la crasi è una comunione ontologica da una comunione dinamica, diciamo più morale che consustanziale. E quindi questa comunione personale che porta alla fusione è stata proprio esplicitamente eh, cassata dal concilio di Efeso, che faremo, e dal concilio di Calcedonia, che pure quello faremo nella cristologia advance, perché se si parla di fusione, rientra dalla porta ciò che viene buttato fuori dalla finestra, cioè l'agnosi. Secondo alcuni, la comunione personale avviene già nel seno della Vergine, al modo della crasi, unione inscendibile delle due nature. Quindi in ogni senso, eh, diciamo, morale, un'unione morale, ma un'unione ontologica, eresia ovviamente. Le due sostanze, quella divina del Logos e quella umana di Gesù, si compenetrano pur senza agire dinamicamente l'una sull'altra. Ecco, in realtà è il figlio che assume la natura umana non da, per, per, per Maria, ma ex Maria. E' questo che gli gnostici condannano. Cioè non attraverso il canale di Maria, come se fosse una valigia con dentro Gesù e basta, dove non c'è interazione tra le pareti interne della valigia e Gesù, ma ex Maria, cioè dal patrimonio genetico della creatura Maria di Nazareth. Nel battesimo, e concludo, invece, il Logos agisce in quanto spirito maschile su Gesù, illuminando le premesse del suo spirito, eccetera, eccetera. Quindi, la Sofia definito Spirito Santo personale, la Madre dei Viventi e l'ausiliare femminile del figlio. Insomma, concludendo anche questa seconda, questa seconda parte del nostro, del nostro studio sulla pneumatologia e, e ovviamente le, le, le, le giustissime censure fatte dai padri ortodossi alla pneumatologia, purtroppo buttando via anche l'aspetto peculiare della maternità di Intra, eh, abbiamo finito questa seconda parte. La prossima volta andremo avanti ancora, continueremo ad approfondire eh, soprattutto la pneumatologia gnostica degli, dei Valentiniani e come la Chiesa ha, re, ha reagito non tanto per salvare la pneumatologia ma per salvare quella relazione tra cristologia e pneumatologia perché l'obiettivo della gnosi è colpire Cristo, vero Dio, vero uomo. Ed è, si è usata ovviamente tutta quella struttura teosofica maschile e femminile esoterica, tipica, ovviamente tipica dell'eresia dell gnostica. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima puntata. Ciao!